Il nostro intendimento è quello di approcciarci a questo problema che sicuramente ha assunto i caratteri dell'emergenza in modo diciamo, massivo o comunque in modo sistemico, nel senso che ci è sembrato giusto fare in modo che tutti gli attori venissero coinvolti, soprattutto per quel che concerne i centri decisionali. Ma anche e soprattutto chi ha responsabilità diciamo, di natura locale, e per questo abbiamo voluto fare in modo che, innanzitutto, venissero coinvolti tutti i comuni vicini. Occorre passare ai fatti, non fosse altro perché ci ritroviamo, almeno per quanto ci riguarda, in un'area che è immediatamente prossima a quella di eradicazione, siamo in parte nella cosiddetta area Cuscinetto e in parte nell'area. Il primo a subire questa situazione è l'agricoltore se un agricoltore gli toccano una pianta è come se gli stessero toccando l'anima dobbiamo gestire l'emergenza bene ha fatto il collega Cavallo a descrivere oggi dobbiamo metterci in gioco tutti, ciascuno per la, per la sua parte ma siamo veramente certi che di fronte ad una situazione emergenziale come questa e non dobbiamo dimostrarle sotto gli occhi di tutti se questa situazione fosse successa nella Badania nel Trivenedra da qualche altra parte a quest'ora staremmo ancora parlando e alambicandoci sul come fare chi le deve fare senza mettere mani al portafoglio io dico di no vogliamo capire che gli agricoltori non possono uso una frase fatta del, del luogo rimanere cornuti e massiati cioè nel senso che oltre al danno subiscono anche la zeffa di dover rimettere soldi delle proprie famiglie per far fronte ad un'emergenza che comunque non è solo dell'agricoltore ma è un'emergenza un, un, un dell'intera società il problema non può essere liquidato con grattatevela voi in Puglia fate quello che voi dovete fare però il problema rimane solo e soltanto vostro perché nessuno vuole vedere eradicato una, una parte della propria storia Quindi. non era l'applauso per il capo Sostanzi. Sicuramente gli agricoltori, gli agricoltori faranno la loro parte. Io ho fatto tantissimi di questi incontri perché non volevo e non voglio sbagliare, voglio fare quello che c'è da fare per cercare di combattere questo, questo batterio. È un batterio da quarantina, quindi è ritenuto un batterio grave sul piano epidemiologico e pertanto va trattato con, eh, con i modi dettati appunto dalla quarantena. Così Lo abbiamo già detto dall'inizio, questo piano è e deve essere continuamente modificato perché non sappiamo bene come questo batterio, che è un batterio particolare, nel senso che eh, in è una specie, poi nell'ambito della specie ci sono vari ceppi e questo è un ceppo particolare individuato solo ed esclusivamente in Italia, sono stati i ricercatori italiani a descriverlo per la prima volta al, al mondo e poi si è capito che questo ceppo è presente eh, dove si pensa sia endemico nel Costa Rica. Costa Rica, la Genomica di quel batterio è perfettamente sovrapponibile a quello del Salento e quindi si ritiene per queste considerazioni che il ceppo sia derivato dalla, dalla Costa Rica. Cioè, ma alcuni giorni fa io ho letto un comunicato dell'EFSA dove eh, la xylella sembra all'interno di piante di caffè e derivante ancora una volta soprattutto dalla Costa Rica l'hanno trovato anche in Germania l'hanno trovato in Olanda un, un caso anche in Italia a Bologna sempre sul caffè quindi se ci sono veramente delle responsabilità con ogni probabilità queste bisogna ricercare al di fuori del Salento con ogni probabilità le forme di lotta vanno sia verso il batterio in quanto tale sia verso un organismo verdure che in natura qua nel Salento è straordinariamente presente e quindi è necessario combattere uno e l'altro. Il batterio si è particolarmente insegnato qua nel Salento nelle piante di però sono già state trovate altre piante eh, come altre piante ospino, per esempio pochissime, grazie a Dio, di rosmarino, di acacia, di di poligala, Virtiforia, insomma però quello che in questo momento ci interessa di più perché sicuramente più colpito anche per gli aspetti economici e culturali è l'unico per quanto riguarda eh, la lotta al batterio ecco, noi abbiamo utilizzato il metodo più selettivo il metodo più chirurgico anche se la legge ci consente di abbattere gli alberi che hanno una sintomatologia evidente. Ci sono gli ispettori eh, fitosanitari che ormai conoscono i sintomi e sarebbe bastato che loro ci segnassero le piante eh, con questi sintomi e, e quindi si sarebbe proceduto. Noi siamo andati oltre. Ogni, tutte le piante, per esempio di odio in questo momento, di veglie e eh, ancora, sono state tutte quante analizzate. Pensate che a Veglia abbiamo fatto quasi 3.000 campioni e a Veglie fino a ieri, in tre focolai, sono venuti fuori 27 piatti e quelli andremo a togliere, non di più. Naturalmente il campionamento sta continuando, non sappiamo se ne avranno ancora altri. Aoghe non abbiamo finito non so bene quanti alberi che fanno e questo è il dramma dei nomi perché tutti vi chiedono quanti alberi dovete togliere nessuno lo sa perché man mano che andremo avanti i vari focolai che stanno nella sola fascia di eradicazione l'analisi il, il, il, di laboratorio ci dirà quante piante sono per cui il numero rimane indeterminato. Come verranno? Eh, vedremo. di G.C. Sante ha utilizzato l'EMSA, che come sapete appunto, è l'Autorità Europea che, diciamo che cura la, la, la, diciamo tutto ciò che è alimentare e si aspettava entro venerdì appunto un parere da parte di EMSA è arrivato il parere il parere, in qualche maniera, ci dà ragione, nel senso che non si, non si tratta di fungo, eh, perché non ci sono... Eh, ma neanche, neanche il silenzio, l'abbiamo letto! Aspetta, adesso arriviamo, però qua, però qua, se, se non possiamo leggere, non, parla, non, possiamo leggere, ma sì. non ci sono, no. eh, io, non ho, non ho, io dico le cose come stanno, non ci sono problemi, se volete, la parte che... Eh, volevo appunto mettere in evidenza che non vi è inoltre alcuna evidenza pubblica in letteratura scientifica che il trattamento della malattia fungina, riduca, insediamento parliamo dei, dei funghi la diffusione delle conseguenze della Sidella perché una corretta gestione di campi generalmente eccetera eccetera la eh, domanda che io ho fatto a Bruxelles, ai tecnici che rappresentano questa commissione Dice, vabbè, nel momento in cui dovessero essere funghi, che tipo di attività devo mettere in atto, in campo, e loro mi hanno risposto le, la stessa identica procedura che, dovete, che do, dovreste applicare nel momento in cui viene riconosciuta appunto la nei, nei prossimi giorni siamo per fare due delibere importanti, Uno che verranno, eh, una che riguarda appunto.. Diciamo, faremo un bando dove coinvolgeremo tutto il mondo scientifico e, che possono, e, che, e quindi mettiamo a disposizione risorse per continuare a studiare e quindi a fare ricerca l'altro lo mettiamo a disposizione faremo un'altra delibera attraverso la quale metteremo a disposizione risorse dove tutti coloro che pensano di avere la medicina per risolvere l'accidenta così come ogni giorno abbiamo sentito personalmente mi arrivano meglio ogni giorno dove tutti propongono di tutto e di più per cui siccome io personalmente che rappresento in questo momento la politica non mi sento di non, dover, di non poter mettere le condizioni chiunque si vuole esprimere non mi sento di poter dire al di là che devo fare riferimento alla parte scientifica che quel sistema non può essere un sistema idoneo quindi, abbiamo anche in qualche maniera vogliamo permettere anche a coloro che in questo momento esprimono qualche diciamo, procedimento risolutivo noi lo mettiamo a disposizione ma lo facciamo in maniera corretta costruendo un bando si partecipa e ci sono risorse anche per questo al di là poi del fatto che contestualmente a questa attività dobbiamo garantire il monitoraggio il commissario ha detto, che, lo ha detto noi facciamo 600 prelivi al giorno con relativi analisi di lavoratori e dobbiamo con conti prego senza la presenza del proprietario fino ad ora scusate, no. Ora stanno aspettando di sapere perché non sarei signori, a tutti, Scusate, scusate di nessuno ha detto il discorso è un monologo terminare Poi, le domande io sono disposto a rispondere perché tra l'altro vorrei farvi capire non ho nessuna non ho nessun, attento, momento, dei non dei nessun interesse, dei interesse dei di prendere una posizione un polacca io ho solo interesse semplicemente di trovare il sistema per venire in incontro a tutte le esigenze e magari avere anche la potenza voglio sapere perché il signor Bionia lo non deve far dobbiamo dimenticare che dobbiamo comunicare con il mondo e dire che l'olio che si produce in Puglia non viene danneggiato dal punto di vista alimentare a causa dell'azienda e abbiamo fatto anche la delibera oggi e stiamo per partire con degli spot dove dobbiamo raccontare che anche questo non, che appunto l'azienda non crea problemi dal punto di vista alimentare perché mi pare anche coerente e giusto che dobbiamo cercare anche di pensare a tutelare il mercato dobbiamo tutelare il paese buonasera il forum è all'interno del coordinamento che si è creato per la difesa dei privi, nonché della storia di tutto il Salento. A proposito della eh, competenza e della coerenza dei politici regionali, vorrei ricordare all'assessore Nardoni che a tutta quando scoppiò l'emergenza Xivella, parlò di usare gli aerei per inondare gli insetticidi di intero Salento. No, no, no, per cortesia, assessore, mi rispondi la donna. Assessore, la donna, se lei è stato lei a parlare in questi termini, poi mi risponderà e mi smentirai, e sarò felice di sentire la smentita. Per quanto invece riguarda il commissario Xil, <ride> mi perdoni, il suo commissario il suo è diventato una sorta di incubo per me, quindi dire Xilella e dire Silletti è viceversa. Quindi stavo per compiere l'imperdonabile mio caro d'animo chiamando la da Silletti, mi deve scusare. Eh, non è uno scherzo, la verità. Eh. E lei si sta rendendo, scientemente o no, volente o nolente, responsabile, io credo, non scientemente, responsabile della più grande truffa, o meglio non responsabile, complice, complice. E io dico, non scientemente sicuramente, in buona fede, il commissario, della più grande truffa che si sta cercando di perpetrare da danni del popolo sarantino perché il popolo salentino esiste si sta, usando, si sta usando un falso pericolo per realizzare e creare un vero pericolo il falso pericolo è quello della cittadina poi spiegherò rapidamente la ragione per cui lo è il vero pericolo è quello della tenuta della democrazia in questo paese signori miei è la democrazia che è realmente in pericolo, non gli Ulivi. Gli Ulivi saranno in pericolo se il piano del, del commissario verrà attuato, sicuramente, almeno nella parte in cui si parla di sradicamento e non di eradicazione, assessore, degli Ulivi. Sicuramente lì si corre, si corre un rischio. Ma le buone pratiche vanno, va più che la, la natura in profondità e l'erpicatura, dell che si senso superficiale per non danneggiare le radici, no? va alla concimatura sicuramente, perché il terreno che sostanzialmente spede, che è un l'uso massivo, dei pesticidi, dei riservanti che si sono usati per dei celi, per la presenza in età di metalli pesanti all'interno del terreno, quindi un terreno che in sostanza organica è pari a uno se non addirittura a zero. Quindi eh, ecco perché poi la pianta si debolisce, le buone portature. Guardi, il piano Z qui è perfetto, lo sposiamo in tutto e per lo sradicamento degli alberi e per l'uso dei pesticidi, visto che c'è il salente martoriato da altri eh, flagelli che fanno sì che la percentuale dell'umore sia più alto ormai all'ecce per il tanto che a Milano, Torino e altre città. Allora, ecco, qui si, si sta schermando, commissario, forse lei non si è accorto. Dietro, dietro una per cortesia, io non ho protestato dal posto, sono stati di questi altri. Eh, sì, eh, eh, sì, ma io sto facendo fatevi, perché è grave la situazione ovviamente no, è no, grave no. il cuore cortesemente la patria ha messo a conoscenza quanto da dire se mi troppete le di più perché hanno un questa questo è fuori di discussione allora, dicevo è, la, è, è falso che la misirella sia responsabile è che è falso è che è falso è che è falso è, che è stato dimostrato A parte il fatto che tutto ciò che è scientifico e il è pubblico e invece i risultati delle indagini proclamate a Ceneri Varda, di Valtano, all'Università di lo IAM, cosa assurda, una sorta di Stato dello Stato, un istituto di ricerca scientifica, un istituto di accademia che gode del diritto di esistra, diritto di realtà, per cui anche quando la giudice Mignone del Tribunale di Examon sta indagando su questa questione, perché le cose sono molto poco chiare, ha chiesto la documentazione al giudice è stato risposto non gliela forniamo perché non siamo tenuti a fornirla e si tratta di dati scientifici sui quali si, su si sta basando una pratica di devastazione del nostro territorio devastazione ambientale devastazione storica, culturale economica si vogliono sradicare il fatto i nostri che sono il nostro passato millenario la no il nostro presente e il nostro futuro la nostra stessa anima non c'è nessun bisogno di risaricare d'altra parte di una pratica scelerata dal momento che risperetono centinaia di attipiate, 182 è stata detta potenziali ospite della streella. Quindi questo non porterebbe assolutamente a nulla se non alla scomparsa, nostro No, no, non è una domanda, ho terminato comunque il mio, no. ho terminato il mio intervento, ho terminato il mio intervento, il mio intervento. Non c'è nessuna prova, ci sono anzi, si ricerche serissime condotte in America e anche dal da, da professor Ciro Ianis che insegna all'università della Basilicata che la Zilella non è responsabile di questo dissecamento perché i fattori sono alberi di consegnare si è parlato di Zilella unicamente perché ho finito, ho finito. unicamente eh, perché, batterio, perché, un perché unicamente per giustificare uno stato di emergenza che dà pieni poteri a un commissario e noi deviamo, sospettiamo che la ragione ultima è favorire interessi finanziari popoli e multinazionali. Grazie professor Caracolo e questo problema ce lo siamo posti e ce lo siamo posti nel momento in cui facciamo i campioni perché fare i campioni in un determinato focolaio eh, non significa che dopo il campionamento quel focolaio è stato diciamo tecnicamente eradicato la malattia è scomparsa questo non può dirsi perché ci sono le piante che attraverso l'analisi di laboratorio sono certe ma non tutte le analisi di laboratorio che danno uh, l'assenza della xylella sono segni di piante sane perché è possibile che il campione viene prelevato su una, una branca sana e invece poi esiste una branca magari di giovane infezione, quindi non manifesta nessun sintomo esterno, per cui se becchi il ramo sano, quella pianta apparentemente risulta sano fino a quel momento, però sana non è e questo è un grosso problema nel metodo. Leggere di quello che il comunicato stampa e tre domande contiene molte a lei del coordinamento in difesa della terra e degli ulivi, faccio solo una brevissima parentesi. A Oria non avete saltato due alberi, a Oria abbiamo salvato due alberi salendo la suo. E scusate, perché questo no perdiamo tempo. E i suoi uomini, commissario, piangevano insieme a noi, insieme al personale dell'ARIF, per cui rifletta, piangevano lacrime e mare. Adesso passo la lettura e le domande è in atto un'operazione contro l'agricoltura e gli ulivi che sono l'economia millenaria della Puglia la nostra terra è minacciata da un assurdo piano che vuole ridurre la nostra regione a una condizione di sudditanza alle multinazionali che pretendono di gestire il cibo del pianeta prego silenzio decenni di utilizzo indiscriminato di fitofarmaci, pesticidi e altri prodotti chimici hanno cancellato i metodi di coltivazione tradizionale la Xirella è una mortatura. Sì, Ascoltami. Ah, Ascoltare no, la casa. Si sì. anche lei, no? Però anche voi, eh, però anche voi. La, arrivo alla domanda, hanno fatto tutti una premessa, Ma se mi interrompete per noi eh, a La xylella è una montatura per coprire interessi speculativi. Il piano Siletti, aggressivo nei tempi e nei modi, prevede una devastante sradicazione di ampie zone del salento. Gli ulivi possono essere salvati solo con metodi naturali. Sulla base dell'odierno comunicato stampa del rapporto dell'EFSA, Autorità Europea, per la sicurezza alimentare, nel quale viene sottolineato che, e leggo il virgolettato completo perché l'assessore ne ha saltata una parte importantissima, non esiste al momento alcuna evidenza scientifica che comprovi l'indicazione che alcuni funghi, piuttosto che il batterio xylella fastidiosa, siano la causa primaria della sindrome del dissecamento rapido degli olivi osservato in Puglia, fine del virgolettato. Arrivo le domande, sono tre. Chiediamo pertanto l'immediata sospensione del piano Sillenti perché riteniamo assurdo distruggere il nostro preziosissimo patrimonio culturale, ambientale, agricolo ed economico senza alcuna prova scientifica a livello internazionale. Chiediamo inoltre che si apra un tavolo tecnico di discussione sull'utilizzo dei fondi stanziati per i trattamenti fitosanitari e le eradicazioni. Infine, avendo lei, Commissario Sillenti, dichiarato nella giornata di ieri ad Ugento di essere un mero esecutore della legge, ma il piano porta la sua firma, allora chiediamo ufficialmente oggi le sue dimissioni. Grazie. Se posso rispondere, il piano che è stato approvato da un comitato tecnico di monitoraggio, che è stato approvato dal capo della protezione civile, queste domande le, le vado a fare al capo della protezione civile e quale, quale se ritengo opportuno lo, lo, lo, lo annuncerà.